Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi la classifica dei migliori smartphone del 2017. Prima di cominciare però voglio fare una menzione speciale, eh, in particolare per tre prodotti. Uno per la completezza dell'offerta ad un prezzo contenuto e perché probabilmente sarà il suo esordio in Europa. Xiaomi Mi A1 eh, che con Android One e con le sue caratteristiche rappresenta davvero un'offerta molto interessante. E poi voglio dirvi anche di eh, Sony XZ1 Compact, è l'ultimo baluardo per chi vuole un telefono completo ma con eh, dimensioni eh, ridotte, veramente un prodotto molto molto interessante. E' una menzione speciale anche per Honor 9 che combina un Ottimo compromesso tra qualità del prodotto e prezzo di vendita. Non è nella top 10, ma probabilmente meriterebbe di esserlo. Alla posizione numero 10 metto il primo Nokia che abbia, eh, insomma, diciamo, la dignità di quel nome dopo tutti i prodotti di fascia medio-bassa che abbiamo visto nel corso dell'anno decima posizione per il Nokia 8 posizione numero 9 so già che per molti di voi insomma, eh, non sarà una posizione accettabile perché il processore è vecchio perché gli aggiornamenti sono stati pochi è vero eh, non è al 100% il telefono eh, dei sogni ma secondo me rappresenta uno dei migliori prodotti dell'anno LG G6 e alla posizione numero 8 torno a parlarvi di un marchio che eh, secondo me deve ancora trovare una dimensione nel mondo del mobile o ritrovare una dimensione nel mondo del mobile ma questo prodotto è bellissimo parlo di sony xz uno. E a proposito di telefoni invece molto discussi, eh, molto dibattuti, la posizione numero 7 per me è quella di Google Pixel 2 XL, è vero, ha uno schermo che vira verso il blu quando lo si inclina, ma la fotocamera è talmente bella che fa dimenticare tutti gli altri difetti. La posizione numero 6 è per me di uno dei prodotti più interessanti del mercato, peraltro uno dei più belli dal punto di vista eh, estetico, ma non riesce ancora... Ad essere eh, tra i top dell'anno. Rimane però un prodotto veramente eccellente LG. 30. avvicinandoci ai vertici della classifica alla posizione numero 5 ho inserito eh, OnePlus nelle due versioni 5 e 5T alcuni dei clienti si sono un po' arrabbiati per il cambio di modello in corso eh, a pochi mesi di distanza dalla presentazione eh, di OnePlus 5 ma mh, sono due prodotti eh, comunque con una scheda tecnica molto completa eh, con eh, caratteristiche veramente molto interessanti e tra l'altro anche con un aspetto eh, gradevole rapporto qualità a prezzo numero 1. posizione numero 4 invece per me per huawei mate 10 pro se eh, huawei p10 mi ha un po deluso perché la batteria non era il massimo e perché tutto sommato era solo un piccolo avanzamento rispetto al p9 huawei mate 10 pro rappresenta secondo me uno dei migliori smartphone in assoluto del mercato e probabilmente per regolarità affidabilità e velocità potrebbe essere il numero 1. La situazione si fa seria perché stiamo entrando nella top 10. Terzo classificato per me per il 2017 è il Samsung Galaxy S8. Eh, due modelli, il Galaxy S8 con una batteria peraltro eh, molto performante, eh, un design bellissimo, un software completo, forse quando è uscito un po' acerbo eh, proprio nella velocità e nella reattività, ma rimane ancora oggi uno dei telefoni più belli del mercato. E alla posizione numero 2? No, no, non c'è una posizione numero 2, c'è un ex equo, perché secondo me al primo posto ci sono due smartphone nel eh, 2017. E lascio scegliere a voi quale sia il numero uno perché secondo me fanno parte di due mondi distanti che ormai è addirittura difficile confrontare. I due migliori prodotti dell'anno sono iPhone X da una parte e Galaxy Note 8 eh, dall'altra. Eh, iPhone X perché ha rinnovato il telefono più venduto della storia, ha portato un design molto più avanzato e perché ha una qualità nella costruzione assolutamente superlativa. Galaxy Note 8 perché è il prodotto più completo, è il prodotto più innovativo, è il prodotto che ha rilanciato una serie di smartphone messa a dura prova dallo scandalo di un anno fa, però il Galaxy Note 8 ha un elemento di miglioramento, la batteria, mi sarei aspettato molto di più, ma questi due sono secondo me i migliori in assoluto del mercato, lascio scegliere a voi, chi è il numero uno? Buon anno a tutti!